Benvenute e benvenuti al terzo appuntamento di questo nuovo ciclo di Extrema Razio. Io sono Nicolo Scaffai e coordino l'incontro come direttore del centro Franco Fortini dell'Università di Siena, dove si conserva un archivio di Carlo Bordini e il centro perciò collabora all'organizzazione di questo seminario di oggi. Extrema Razio... È una serie di dialoghi, lezioni e conferenze organizzata dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Siena. È nata da un'idea di Emanuela Carbè, Maria Rita Rigilio, Guido Mazzoni e Pierluigi Pellini e ha preso avvio nel marzo scorso, quando la pandemia ci ha costretti al primo confinamento e ha impedito che si svolgessero le conferenze che erano state programmate e che a quel punto abbiamo spostato in rete aggiungendone altre. L'iniziativa ha avuto fortuna e abbiamo pensato di riproporla in questi mesi e in questi giorni difficili. Prima di cominciare ringrazio il centro di calcolo, l'area biblioteche e l'ufficio comunicazione dell'Università degli Studi di Siena che hanno reso possibile Extrema razio. Eh, a questi si aggiunge un ringraziamento particolare a eh, Angelica Losauro, Giulia Laversa e Lara Marrama che si sono prodigate per assicurare eh, il collegamento internet e la comunicazione eh, sui social network di questa iniziativa. L'incontro di oggi è per Carlo Bordini, che è scomparso poche settimane fa, il 10 di novembre. Bordini è fra i poeti più importanti nel panorama letterario contemporaneo e alla svolta del nuovo secolo è diventato un riferimento maggiore per i critici per gli altri poeti eh, e per molti lettori. Bordini era nato nel 1938 eh, a Roma e nella sua città era sempre vissuto. Aveva militato nel movimento trotskista ed era diventato eh, in seguito ricercatore di storia moderna, la sapienza, in particolare la storia della famiglia eh, e dell'amore. Aveva esordito nel 1975 con eh, Strana categoria che aveva diffuso in eh, Ciclostile, un esemplare anche qui a Siena. Tra gli anni 80 e 90 aveva pubblicato eh, diversi libri, Poesie leggere, Pericolo, Mangiare, Polvere. Negli anni zero esce, eh, tra gli altri, Sasso nel 2008. Due anni dopo, nel 2010, eh, Bordini pubblica per Luca Sossella il eh, volume che più contribuisce a farlo conoscere in questi ultimi anni, eh, i Costruttori di Vulcani, che riunisce quasi tutte le sue poesie fino a quel punto. I Costruttori di Vulcani non è una semplice raccolta, ma è un vero e proprio libro, e in questo senso è nuovo, eh, un libro in cui l'autore cioè, ha riorganizzato e riformulato, almeno in parte, le proprie opere, traducendo varianti, restauri, e producendo delle volontarie sfasature e eh, ripetizioni. Dallo stesso editore nel 2018 è uscito il volume di difesa berlinese, eh, a cura di Francesca Santucci, con una prefazione di Guido Mazzoni, che, eh, volume che riunisce i suoi scritti eh, in prosa. E eh, poco, più, poco meno di un anno fa, alla fine del 2019, inizio 2020, Aragno ha repubblicato nella Collana I Domani un suo libro dell'81, Strategia. Bordini ha partecipato a. Festival internazionali di poesia in Europa e soprattutto in America Latina, come quello di Bogotà. Le sue opere sono tradotte in molte lingue, tra le principali, francese, spagnolo, eh, tedesco, inglese e altre ancora. Nel 2017 gli era stato assegnato il premio Pagliarani alla carriera. A parlare di Carlo Bordini, oggi saranno eh, quattro ospiti che hanno conosciuto da vicino l'autore delle sue opere che ne hanno scritto e, e che anche subito dopo la sua scomparsa lo hanno eh, ricordato eh, sui giornali e sui blog letterari. Insieme a loro interviene Guido Mazzoni, che è docente di teoria della letteratura e letterature comparate in questo Ateneo e che ha contribuito in modo determinante alla conoscenza e allo studio dell'opera di Bortini. Nessuno eh, dei relatori di questa sera avrebbe bisogno di eh, presentazioni e mi limito perciò eh, a eh, pochissimi cenni, nominandole eh, nell'ordine in cui, nell in cui eh, parleranno. Gianluigi Simonetti insegna letteratura italiana contemporanea all'Università dell'Aquila, ha scritto numerosi saggi e interventi sulla poesia e sul romanzo italiano, collabora regolarmente con il supplemento domenicale del Sole 24 Ore, e ha scritto due volumi importanti, dopo Montale, Le occasioni e la poesia italiana del Novecento, e più recentemente La letteratura circostante, narrativa e poesia nell'Italia contemporanea. Andrea Cortellessa insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Roma 3 e tra i suoi eh, molto numerosi volumi e ed edizioni mi limito qui a ricordare solo. Pochi tra i più recenti, eh, la nuova edizione delle de Notti Chiare erano tutte un'alba, l'antologia dei poeti italiani nella Prima Guerra Mondiale nel 18, la curatela di tutte le poesie di Pagliarani, eh, l'anno scorso e quest'anno, il libro è altrove, 26 piccole monografie su Giorgio Mangamelli. Tra le altre cose, il redattore del Verri e collabora con molte eh, testate da Alias a doppio zero, solo 24 ore alla stampa. Gilda Policastro è studiosa di letteratura italiana, scrittrice, critica letteraria, è docente all'Accademia di scrittura Molly Bloom e all'Università Lewis di Roma. Cura la bottega della poesia, cioè la rubrica settimanale del quotidiano La Repubblica, ed è redattrice del sito Le parole e le cose. Eh, anche in questo caso tra i suoi eh, numerosi libri di diversi generi mi limito a citare alcuni tra i più recenti, come il romanzo Cella, il libro di poesia Esercizi di vita pratica e eh, tra i suoi libri di critica letteraria, quello su Sanguinetti e polemiche letterarie dai novissimi Elite Blog, eh, presto usciranno un nuovo libro sulla poesia contemporanea e un romanzo. Francesca Santucci è eh, redattrice delle riviste online eh, Forma Vera e Atelier, è stata finalista al premio Campiello Giovani, al premio Chiara Giovani, ha scritto un libro di poesia, La casa è fuori, eh, leggi portoneone legge, ha tocol, e ha curato il volume sulla famiglia Bertolucci, scritti per Attilio, Bernardo e Giuseppe. Santucci in particolare eh, ha eh, curato il volume di prose scritti inediti di Carlo Bordini, che ho nominato prima, difesa berlinese, e come accennavo ha provveduto all'inventario del fondo dell'autore presso il centro Fortini. Eh, Cominciamo dunque la tavola rotonda di questa sera e do dunque la, volentieri la parola a eh, Gianluigi Simonetti. Sì, grazie Nicolò. Eh, buonasera. Eh, io vorrei partire mh, da un'immagine personale di Carlo Bordini. Ci arrivo in realtà attraverso lo spunto che offre un giornalista sportivo, Gianluigi Brera. Eh, ma ha scritto una volta a Brera che calciatori non si nasce, si diventa, ma portieri si nasce. E forse per questo qualcuno sostiene che il portiere non sia propriamente un calciatore. Eh, chi conosce il calcio e chi è stato portiere potrà valutare se questo giudizio è giusto o sbagliato. Noi non parleremo di calcio, però ehm, eh, questa cosa mi serve perché mh, col passare degli anni mi sono fatto l'idea che la formula di Brera si possa trasporre in chiave letteraria e si possa trasporre più o meno così. Scrittori non si nasce, si diventa, ma poeti si nasce. E se è così, eh, il poeta allora è proprio uno scrittore come tutti gli altri. Per narrare serve talento, serve abilità, forse serve esperienza, sicuramente serve curiosità. Eh, ho l'impressione che per scrivere poesia serva soprattutto essere magari mi sbaglio perché poi di poeti in realtà ne ho conosciuti pochi, però quando ne ho conosciuti ho spesso l'impressione che ci fosse un rapporto diretto e specifico fra lo stile della loro poesia e la loro mh, essenza umana. E degli altri scrittori, per esempio, non direi sempre lo stesso. Eh, quindi c'è qualcosa, c'è una sensibilità, non so, una diversità certamente. E questo qualcosa, ammesso che esiste, difficile da precisare, comunque non ha niente a che fare con l'intelligenza, con la cultura, con l'essere una brava persona, come si suol dire, ha a che fare proprio con l'essere. Ora, Bordini, che ho avuto la fortuna di conoscere, era sicuramente anche molto intelligente, molto colto e direi anche che era una brava, anzi una bravissima persona. Nel suo caso però il tratto umano che mi colpiva e che mi pare sia in stretto rapporto con l'essenza della sua poesia ed è per questo che ne parlo stasera. Era una peculiare compresenza fra due cose che di solito, cioè che sono opposte, fra due aspetti opposti, e che in lui invece convivevano. Eh, notavo in lui qualcosa di molto maturo, saggio, eh, io l'ho conosciuto negli ultimi anni, naturalmente, qualcosa di molto maturo, di sapiente proprio che Però notavo anche qualcosa di infantile invece, qualcosa di indifeso che mi piaceva altrettanto. Eh, noto tra parentesi, faccio notare che spesso chi ha descritto criticamente la poesia di Bordini l'ha descritta eh, come una sintesi di aspetti opposti, Cioè non l'uomo ma proprio l'opera. No? Febraro, Paolo Febraro, razionalismo onirico è la formula che usava per Bordini, La Porta, Dormireglia, Vigile, Guido Mazzoni ha parlato lungamente dell'equilibrio fra i che segna la poesia e la prosa di Carlo Bordini eh, e poi naturalmente l'ideologia stessa di Carlo Bordini è un'ideologia piena di antinomie. antinomie su diversi piani ma per esempio la contraddizione fra un passato di militante trotschista con punti di estremismo rivoluzionario a sinistra e poi invece un'inclinazione per gli scrittori come lui lo definiva di destra come, come sedino pirandello che lui amava e ammirava non perché di destra ma perché disillusi al punto giusto, oppure ancora contraddizione fra la passione per la politica in sé e poi invece la diffidenza per ogni forma di arte impegnata, come scriveva Bordini, la poesia socialmente impegnata ha sempre bisogno di un pizzico di eresia no? per, per riscattarsi, e poi la contraddizione fra una poesia che è oggettivamente sperimentale in, in alcuni suoi aspetti e quella che era ideologicamente una, da parte di Carlo, ribadita stranità all'avanguardia, o perlomeno al 63, alle nuove avanguardie. Eh, ecco, noto tra parentesi, chiudendo questo inciso, eh, che c'è una frase in memoria di un rivoluzionario timido che, un po', che contiene un po' tutte queste cose. È molto bello guardare il paesaggio dentro lo specchietto del retrovisore mentre si guida la macchina. Che mi sembra insomma una, una frase rivelatrice. Ora, tornando alla mia esperienza diretta di Carlo. Mi sembrava appunto di cogliere da un lato questa vedutezza di fondo, questa serenità da vecchio saggio, questa maturità che poi secondo me vive nel lato saggistico della sua opera. Eh, Dall'altro, come dicevo, questo lato invece infantile, eh, regressivo, molto straniante, sorprendente dalla parte dell'immaturità invece. E che gli permetteva, secondo me, anche trasposto, poesia di, di, di usare queste parole banali, queste parole poetiche, questi versi sghembi, che non erano poetici in sé, che non avevano il ritmo della poesia convenzionale, ma che erano poetici perché il modo che lui aveva di usare le parole e la libertà con cui andava a capo lo rendevano poetico. Ora, l'io che parla nell'opera di Bordini, personaggio disadattato, no? che, che si affaccia nei versi e nelle prose di, di Bordini. Eh, presenta questo lato sereno, sapiente, puro come una costruzione difensiva. Ed è un lato che viene costruito dal personaggio fin da bambino. Eh, possiamo forse vedere, ho preparato una serie di testi, eh, appunto da memoria di un rivoluzionario timido, proprio per far vedere come siamo all'inizio, come il bambino e il saggio si sovrappongono da subito in questo io. Mi ero strutturato pian piano una personalità, che era quella di un tipo mite, questa mia area di consapevolezza, l'area di sofferto, la saggezza, e tutto questo mi giustificava, e bene fece la mia identità. Lo psicanalista dice a questo personaggio, lei lo ripete continuamente, guardi che lei non è più un bambino, ma in realtà questo io non può veramente cambiare, e lo dice, a 40 anni ho gli stessi problemi che avevo a 3 anni. Mi prendo la libertà di passare dal personaggio alla persona, e noto che anche Bordini come poeta non cambia mai in realtà, cambia o, o molto poco. Eh, sia nel senso che si evolve, che, che muta poco nelle sue caratteristiche formali di fondo, sia nel senso che scrive e riscrive le proprie opere continuamente, negli anni, nei decenni, addirittura. Ora, questa doppia identità, eh, quindi qualcosa di senile e qualcosa di infantile, io credo che sia la base di molte delle più belle invenzioni poetiche di Bordini. Eh, per esempio c'è cioè in strategia di cui non parlo perché so che ne parlerà più tardi Andrea dico due cose, semplicemente a titolo di esempio sulla forma di cui sto parlando da cui nascono queste invenzioni ehm, a partire da quella che mi sembra forse la più bella delle invenzioni in assoluto perlomeno la mia preferita eh, e cioè la stanza dei giochi quel nucleo centrale quel corpo centrale appunto di memoria del rivoluzionario timido che descrive gli anni della militanza trotskista del protagonista eh, la stanza dei giochi, la... un gioco, Beh, insomma, no, non credo che si possa accusare Bordini di non aver preso sul serio la politica, perché non so quanti scrittori eh, cosiddetti impegnati di oggi, ma in fondo anche di ieri, eh, non so quanti di loro l'abbiano presa più seriamente di lui, visto che per dieci anni è stato, come lui stesso diceva, un rivoluzionario di professione e in... l'ha fatto in modo ascetico, quasi francescano, rinunciando a tutto. Eppure come l'ha descritta la politica? Bordini, secondo me nessuno l'ha descritta come, come l'ha fatto lui, nessuno ha descritto in letteratura la politica militante, la lotta politica fra il 1960 e il 73 in particolare come Bordini, nessuno così spiegatamente, nessuno così lucidamente, proprio perché con un occhio maturo e con un occhio infantile lui l'ha ridotta analiticamente, ma anche regressivamente, alle sue componenti psichiche profonde, la descritta come una cosa da bambini che fingono di essere adulti, eh, non come un'utopia di trasformazione della società, ma come un gigantesco meccanismo difensivo, dal mondo e da se stessi. Come scritto in memorie, chi vive di un ideale non può amare il mondo in cui vive, si spazza di migliorarlo, ma non lo ama, e in fondo lo disprezza. Eh, possiamo ritornare ai testi? Grazie quella parte di cui vi dicevo la stanza dei giochi leggiamo proprio questo bisognava sentirsi adulto ma io ero ancora un bambino la scelta stessa del troschismo tiene insieme da un lato quello che l'autore definisce proprio testualmente il profondo desiderio di morire che anima eh, sempre il troschista da un lato e dall'altro un'infantile voglia di giocare nella stanza dei giochi punto numero due era il rifiuto del potere, il rifiuto di prendere un posto in mezzo al potere ma nello stesso tempo noi volevamo crearci un potere e ce lo creammo il potere che ci stavamo creando era inequivocabilmente il rifugio segreto che si creano i ragazzi e in cui i grandi non potevano entrare. La stanza particolare, il fortino in cima agli alberi, la stanza dei giochi. E mentre fuori infuriava la bufera, sedie, e tavoli rovesciati, l'unico posto in cui mi trovavo veramente bene era la nostra stanza dei ragazzi. Questo militante ha, possiamo restare sul testo, grazie, ha l'animismo tipico dei bambini, cioè Quindi al, de, al di là dei giudizi espliciti che da, viene anche tradito da alcuni aspetti psicologici e culturali. Punto numero 3. Noi mettevamo sempre nomi alle cose, per esempio il ciclostile che stava a Cuba si chiamava Carlos e avevamo anche messo un nome a un topo che si trovava nel nostro locale che chiamava un Giovanni e tutto questo dava un senso fiabesco alle nostre cose. O ancora, tra i problemi di quel sogno, qui appunto a proposito di quella disposizione regressiva al sogno che arriva addirittura, come vediamo, all'identificazione al feto, cioè l'io che si identifica con un feto. Tra il programma politico e il sogno non c'è molta differenza, un sognatore come me doveva quindi interpretare il programma politico come un sogno, significava voler evitare il confronto con il mondo e naturalmente quando questo confronto era obbligato a trovarsi spiazzato, come un feto che esce troppo presto dall'utro e lì non ci sta bene. Oppure ancora un altro aspetto, il bisogno di padri, eh, fronte di un ribadito odio per il proprio padre, invece il bisogno di trovarne di sostitutivi. Punto numero 5. E mi rendo conto che il mio problema non era una ricerca di libertà, un di libertà, nel quale non sapevo che fare. Annelavo di trovare qualcuno a cui obbedire e lo trovai. E poi ancora trovai come per caso un padre positivo. Il padre positivo che trovai è Vittorio Emanuele Giuntella, un professore dell'area ottocentesca. Eh, interno al bisogno di padri, e forse ancora più profondo, il bisogno di padroni. Punto numero 7. Nulla dà tanta sicurezza come un'oppressione motivata. Credo che gli schiavi siano le persone più felici del mondo, se riescono a convincersi che la loro schiavitù abbia un senso, purché sia. Questa parabola finisce quando dice Bordini per eh, il giocattolo. E il giocattolo è l'organizzazione rivoluzionaria, il partito. Ora, se il partito è un giocattolo, evidentemente i rivoluzionari sono bambini che giocano. Sono otto. Ciascuno viveva la sua crisi personale e chi era l'opposizione, chi era in disgrazia, chi era in auge, chi aveva altre prospettive e chi semplicemente pensava di suicidarsi, semplicemente giocattolo si e giocattolo lo ruppe il 68. Ecco, mi fermo qui, anche perché appunto il tempo mh, ci siamo dati, insomma tempi abbastanza rigidi. Volevo semplicemente darvi un esempio di come funziona in concreto e eh, attraverso, in questo caso attraverso una forma specifica, questa compresenza. Dico prima quella che Bordini chiama iperverità e che è la direttrice della sua poesia, cioè come lui arriva all'iperverità mettendo insieme eh, strumenti cognitivi apparentemente opposti. L'iperverità, la definizione la trovate appunto, non me la dava Carlo, quando parlo di iperverità intendo dire che l'arte, ogni forma d'arte, giunge o funziona a una verità più profonda di quella che una persona conosce o crede di conoscere nella sua vita di tutti i giorni, sia a livello razionale che a livello emotivo. Ecco, eh, iperverità è il modo in cui Bordini interpreta l'autenticità in poesia ed è quasi il contrario di quella che in brutte poesie è considerata l'autenticità. Nelle brutte poesie è il finto contatto con l'assoluto, la banalizzazione dell'assoluto, l'estetizzazione, la celebrazione del. Bordini invece cosa fa? Bordini scrive: Ho cercato di parlare quindi il più possibile male di se stesso. Il suo modo di scrivere queste forze opposte, porta all'iperverità, e l'iperverità è il vedersi, il vedersi ludi, il rovesciare l'ideologia, un po' per spostamento nell'inconscio, ma anche per introspezione fredda, analitica. E le due cose stanno insieme, come nel modello psicanalitico che è suo, di Bordini e questo è stato Guido, Mazzoni, quindi un po' come in psicanalisi, ma un po' anche come in una forma di abbandono al polo opposto. E il risultato è la poesia di cioè qualcosa che da un lato è totalmente antilirico, perché contiene delle analisi fredde, spietate di se stessi e degli altri. Però, insieme a questo polo, qualcosa che invece è l'essenza stessa della lirica, e cioè la capacità di lasciarsi parlare da forze superiori e dal linguaggio stesso. Grazie. Grazie, grazie a Gianluigi Simonetti per questa... Eh, introduzione molto bella che è già una in interpretazione complessiva, un'inquadratura eh, della persona, del personaggio e delle modalità della sua espressione eh, poetica eh, di Bordini. Eh, rimandiamo naturalmente i commenti e le discussioni alla fine della, degli interventi e quindi do senz'altro la parola a eh, Andrea Cortellessa. Grazie, grazie a Nicolò, grazie agli oratori di questo incontro, in particolare a Guido Mazzoni. Eh, appartiene alla fisionomia da eh, Bordini scrittore, in particolare a quella dello scrittore in versi, perché eh, per il prosatore valgono probabilmente considerazioni abbastanza diverse, l'insegna dell'immediatezza è quel personaggio del, del Puer appunto di cui parlava adesso Gigi Simonetti. Eh, poesia d'urgenza, poesia di pronto intervento, era quella di Carlo, come era stata al suo primo apparire dopo la rivoluzione all'altezza all del 75. E il libro che si intitola Strategia eh, estremizza questi caratteri sino eh, al parossismo, un intero libro scritto in una notte, che se non è un record mondiale, probabilmente si candida. Eh, così racconta l'autopresentazione scritta nell'81 da, da Carlo Bordini per la collana Poesia e Realtà diretta da Roberto Roversi e Giancarlo Maiorino per l'editore Savelli, dove eh, appunto il libro uscì per la prima volta e che eh, aggiungeva Carlo nell'allegare questa autopresentazione alla riedizione uscita alla fine del 2019 nella eh, collana ragno dei domani di ieri, ehm, è un testo, scriveva ormai, che può essere considerato parte integrante eh, di questo libro. Stando alla biografia, dunque, il libro Strategia lo aveva cominciato a scrivere una domenica, verso le 10 di sera, e il mattino 5 aveva finito. Un po' come, racconta nei diari quello che del Bordini-Prosatore forse è il modello più importante, aveva fatto Kafka eh, col suo racconto La Condanna, scritto nella notte fra il 22 e il 20 settembre del 1912. Eppure il titolo del libro, eh, Strategia, dovrebbe suggerirci come l'urgenza, l'immediatezza, eh, la flagranza di quel combattimento all'ultimo sangue, Fosse disgiunta da una componente, diciamo, di calcolo e ragionamento, eh, che poi è l'altra fase, appunto, del rivoluzionario timido. Eh, calcolo e ragionamento magari intervenuti nell'autore a precu, solo in un secondo momento, magari al momento di pubblicare eh, il testo. L'urgenza espressiva di confrontarsi con una donna antagonista reale, al momento della prima stesura, eh, tornava, tornava non minore in non metaforica assenza dell'antagonista di allora quando Carlo ha voluto riproporre quel match a distanza di quasi 40 anni appunto alla fine eh, dell'anno scorso sicché eh, ricoverato per una polmonite e impossibilitato le prime copie che gli erano state spedite capii che per lui era in qualche modo oscuramente necessario eh, averne subito una in tutta urgenza e appunto gliela portai in un padiglione le malattie infettive del policlinico Umberto I, completamente deserto, la sera eh, dello scorso dicembre. E, e lì eh, Claudio Orlandi, che credo sia collegato questa sera, eh, Claudio Orlandi gli ha fatto la fotografia che prego a carbeti Carbetti mostrargli. Un altro paragone topico dell'immediatezza. Quello con l'improvvisazione, l'improvvisazione del musicista jazz in particolare. Sempre nell'autopresentazione eh, preposta a strategia, per Carlo, una percezione esatta del ritmo, però un musicista improvviso. Eh, Nell'improvvisazione jazz appunto, eh, a contare soprattutto è quella memoria muscolare che l'esecutore conserva di pattern tradizionali che la competenza e l'esercizio richiamano alla memoria senza che lui sia del tutto consapevole. La citazione e più in generale la memoria culturale hanno in questi casi più dell'anamnesi o appunto della precuzione psicanalitica che non della ripresa consapevole e dell'arte allusiva. In questo caso, nel caso di strategia, la tradizione letteraria è stata dalle condizioni di emergenza del testo e alle origini stesse della poesia d'amore nella nostra lingua. Se pensiamo al contrasto di Cielo d'Alcamo, alla battaglia o alla guerra che spesso evoca Cavalcanti nei sonetti della paura, oppure all'orso quando scherza nelle Petrose di Dante, alla Beatrice quasi a miraggio sulla Prora nel Trentesimo del Purgatorio, o magari all'esercito spiegato del Cantico dei Cantici, che in ogni probabilità si trova alle spalle di tutti questi esemplari così eh, prestigiosi. È la metafora del combattimento d'amore, magari indotta da una pseudo-etimologia platonica che Agamben ravvisava negli eroici furori di Giordano Bruno, il cui eroismo non viene dall'eros eroe, ma dall'eros amore. Una metafora, quella del combattimento d'amore, che è stata portata alle estreme conseguenze nella nostra tradizione da Tasso, combattimento Nizancredi e Clorinda eh, nel dodicesimo della Gerusalemme liberata, messo in musica da Monteverdi nell'ottavo libro dei, dei madrigali guerrieri e amorosi. Poco dopo Strategia, quel riferimento, Monteverdi più che a, che a tasso, eh, lo riprendeva per esempio Giovanni Rabboni nei versi guerrieri e amorosi, che però appunto è una poesia come titolo, esibitamente colta e manieristica, che si rifà in particolare a un ennesimo archetipo combattente, quello di Arnaut Daniele. Ancora dopo verranno Neri Amazzoni di Milo De Angelis e da lì da ultimo il Lamberto Garzia di Combattimento e Amore, un libro del 2014 che traspone eh, appunto questa antica metafora nella sfera sportiva delle arti marziali, come aveva fatto Carlo, appunto col Pugilato. Allora, eh, quel cenno di Carlo ha la dimensione musicale, all'improvvisazione jazzeri, ma un'immagine topica in realtà della box del pugilato appunto quella del gong che dà inizio e fine a diverse riprese che grandiscono ogni match già Rilke in un dittico poetico del 1925 aveva impiegato questa immagine immagine suono per evocare insieme appunto il contrasto amoroso, il combattimento e la musica e gong proprio ha per titolo la sezione di strategia eh, più psichicamente regressiva quella che eh, riconosce modo lanciante, nell'avversario d'amore, la mia mamma. Nel madrigale Monteverdi, ancora più che nelle ottave di Tasso, fa venire i brividi appunto il momento in cui Tancredi solleva l'elmo di Clorinda, eh, con la quale sino a quel momento ha combattuto senza riconoscerla, e in quel momento lei muore e lui eh, al tempo stesso nasce, prorompe il celebre grido, hai vista, hai conoscenza questo cortocircuito evoca quello del purgatorio quando a pochi versi di distanza la vista dell'antica fiamma dell'ammiraglio Beatrice suscita in Dante il paragone di se stesso quel fantolin che corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto e poi alle accuse sferzanti di eh, Beatrice abbassa gli occhi giù nel chiaro fonte dove veggendosi in esso quegli occhi deve trarre all'erba tanta vergogna gli, gravo, gli gravò la fronte allorché finalmente capisce e associa le due immagini. Così la madre al figlio par superba, come la parve a me. Ecco, c'è un'altra tradizione nel canone italiano, molto più recente, in realtà perfettamente contemporanea alla stesura di strategia, quella di matrice kafkiana, appunto, che codifica Giorgio Caproni nel Franco Cacciatore 1982 e nel Conte di Kevin Hüller 1986. L'antagonista non è che un doppelganger del protagonista, il cacciatore scopre di essere lui stesso eh, la bestia che insegue. La cronaca del match dunque è quella di una spalto, una scissione della personalità che resta tanto più traumatica quando alla fine viene riconosciuta come tale. Allora il pugile si guarda allo spazio e dice guardavo la tua faccia dall'angolo, era sempre più tumefatta. E pensavo, ma se non t'ho colpita io, chi ti ha colpita? Saltiamo una citazione, andiamo alla pagina 42. Ho tentato eh, un boccamento. Sono, sono andato a trovarla in albergo e le ho detto non potremmo accordarci per un match pari. Mi ha risposto. Ma il match è già pari. Ma allora chi vince? E poi esplicitamente pagina 37 dirti che ti amo ma il colpo parte lento lo schivi sorridendomi mi parli di te niente poi provo a baciarti mi baci si riprende dopo il weekend mi alleno allo specchio. Ecco, l'inconscio di questo finto naif, che era Carlo Bordini, si esprime con singolare coerenza, a cavallo della posizione inversia in prosa, nella fenomenologia di quello che Pasolini definì una volta, a proposito di Amelia Rosselli, l'apsus, e che lei con puntiglio correggeva come, come slittamento consapevole della linea nei territori scivolosi della metonimia. Ma Carlo, che di Amelia Rosselli è stato amico per davvero, sapeva bene come fosse pure questa una formazione di compromesso. Avevano ragione tutti e due, Pasolini e Rosselli. Quelli lì erano veri lapsi, effettivamente linguistici di matrice traumatica, ma diventavano puns eh, nel momento in cui lei li riconosceva e col medesimo puntiglio non solo toglieva nel proprio dettato corretto, ma addirittura li restaurava nel caso in cui eh, qualche eccesso di zelo redazionale, nelle ore editoriali, li avesse normalizzati. Ed è precisamente questo che è successo eh, con la riedizione di eh, Strategia appunto, alla fine dell'anno scorso. Sono in grado di testimoniarlo, non perché appunto sono stato eh, l'editor. Mi sfuggiva in particolare nel corso della mh, laboriosa correzione del testo. Come mai ci tenesse tanto Carlo a conservare un dettaglio eh, dell'impaginato eh, che io invece appunto in un primo momento avevo corretto, adesso non ricordo se l'avessi corretto io o eh, appunto l'impaginatore il, il che, la, che lavora per la casa editrice, ma insomma mh, a un certo punto c'era un dettaglio appunto, un dettaglio diacritico, eh, grafico, che, di cui a non capivo affatto la, la funzione, il significato. Per cui il trattino dell'H, che eh, nel testo eh, spezza una serie di parole eh, senza che ci siano particolari necessità metriche come avviene in altri casi, doveva essere reso, secondo Carlo, con un segno doppio anziché singolo. E talmente era importante questo dettaglio, questa questione, che eh, Carlo decise di introdurre eh, questa nota, cioè una nota in corpo minore, Legge. nella maggior parte degli a capo di questo testo in verità assai numerosi l'autore ha preferito sostituire il consueto segno trattino singolo col segno trattino doppio ecco solo adesso ho capito che questo segno diacritico trattino doppio corrisponde in effetti al segno dell'uguale e infatti il match di strategia si conclude come abbiamo visto con un punteggio pari anzi già pari Pari da sempre, cioè pari in origine. E la Repubblica del libro era per il suo autore, evidentemente, tanto più urgente tanto più il combattente del 2019 doveva fare in tempo a rincontrarsi l'estrema razio col combattente del 1981. Grazie. Grazie, grazie Andrea Cortillis che da par sua ha unito l'approfondimento la, un più eh, lucido e minuto sul testo specifico con eh, uno sfondo di relazioni eh, letterarie dirette o eh, indirette cui collocare l'opera di eh, Bordini eh, passo dunque la parola con eh, piacere a eh, Gilda Policastro Comincio col dire che uh, per uh, una triste coincidenza uh, pochi giorni uh, prima uh, della morte di Carlo Bordini avevo concluso un saggio su polvere e uh, il poemetto uscito per Empiria nel 99 e uh, purtroppo uh, Carlo non ha letto la versione definitiva di questo mio saggio Aveva letto una prima versione, nella nuova versione ho cambiato anche il titolo, che è eh, Poesia come scienza a perdere. Nella prima versione mi ero servita di una, una definizione, di un'autodefinizione di Carlo Bordini della propria poesia e della poesia in generale, ovvero il frattale, la poesia come frattale. Ecco, eh, per la sua capacità di esprimere a livello di microcosmo cito eh, direttamente Bordini, ciò che esiste a livello di macrocosmo nell'analisi del poemetto ho mh, cercato di dimostrare come alla definizione di frattale si possa affiancare se non sostituire quella di diorama ovvero di simulazione simulazione di cosa ho ehm, cercato di eh, dimostrarlo in una serie di eh, passaggi e considerazioni che posso qui eh, esporre solo in forma molto sintetica rimandando poi eh, per chi eh, fosse interessato al saggio che uscirà eh, negli atti di eh, un convegno adi dedicato appunto a eh, poesia e scienza ecco eh, il tema della, della polvere eh, insieme a quello dei detriti, è naturalmente decisivo all'interno del, del poemetto, ma è anche un connotato formale della, della poesia di Carlo Borghini. La polverizzazione, la frammentazione, la frantumazione del verso tradizionale latmesi sono appunto una caratteristica formale eh, fondativa, eh, una caratteristica che apparenta eh, la poesia di Borghini a quella di Nanni Balestrini, e so di dire un'eresia. Um, che vale anche per altri autori che uh, citerò nel corso di questo mio breve intervento perché Bordini proprio come il Morselli di, di Pontigia era un autore incongregabile Bordini ebbe molte amicizie poetiche ma eh, di fatto non, non aderì a nessun movimento, a nessun gruppo e anzi eh, disse della, eh, dei manifesti e della teoria del, dei, degli autori del gruppo 63 che sembravano scritti perché lui smettesse di scrivere perché tutto ciò che eh, in qualche modo eh, vietavano tutto ciò a cui eh, si opponevano era proprio quanto eh, Bordini andava praticando ecco, non per esempio la riduzione dell'io ma eh, la centralità eh, dell'io anche se in una forma sua propria ecco eh, frammentazione e interruzione dunque sono mh, caratteristiche strutturali della, della poesia di, di Bordini che eh, sono eh, presenti nel poemetto Polvere eh, Polvere eh, fa seguito a eh, cinque eh, raccolte, quindi è un testo eh, in cui Bordini ha già una sua maniera, se così mh, possiamo definirla. Eh, I critici, i suoi critici di lezione, che a parte eh, i presenti, sono stati, ad esempio, eh, Uh, sin dagli esordi uh, Perardinelli, uh, Filippo Laporta, Pontorno ed altri, hanno spesso evidenziato la simplicitas come caratteristica della, uh, della poesia di Bordini, una simplicitas cui però si affianca una uh, spiccata attitudine ragionativa, argomentativa in qualche, in qualche maniera. Ecco, eh, una sorta di, eh, di borbottio che a me in qualche tratto, per, per qualche momento, eh, dei suoi testi ricorda un po' eh, il personaggio di Pecoraro, Livo Brandani, della vita in tempo di pace e ehm, in questi ragionamenti poi ci sono degli inserti, ci sono spesso degli inserti metatestuali che sono addirittura isolati dalle, dalle parentesi quindi in qualche modo sono come dei pensieri staccabili se così possiamo dire ecco in polvere, eh, ce n'è uno che eh, vado a leggervi eh, che è tripartito comincia con una nota ironica una volta avevo scritto una poesia che diceva sono pervaso da una breve tachicardia non sarò un grande poeta ma in compenso sono un forte fumatore. C'è poi una, uh, un successivo momento in cui alla uh, logorrea uh, si unisce uh, un'altra un caratteristica propriamente bordiniana, che è la distruzione o l'autodistruzione. Nel senso che non sono capace di esprimere, ma sono capace di distruggermi, e in fondo per un poeta esprimere e distruggersi non è la stessa cosa. E poi c'è la domanda finale, una domanda retorica, naturalmente, giungere all'assolutezza non è spogliarsi del corpo. Una domanda da moralista, è propriamente un moralista è Bordini secondo eh, Pontorno, eh, che eh, così lo definisce nella recensione a sasso e poi anche nella recensione all'autoantologia I costruttori di Vulcani, un libro particolarmente meritorio e ancora eh, più meritorio secondo me, e qui la sparogrossa, sarebbe un meridiano di, di Bordini, cioè una raccolta di poesie e prose che possa consentirci di riattraversare i motivi ehm, che eh, appunto eh, transitano eh, dalla prosa alla poesia. E uno di questi è proprio il tema della della distruzione e ripeto dell'autodistruzione come nel manuale del, del 98 cioè in Bordini questa ossessione per, per il corpo che eh, si corrompe, che eh, si degrada, che si guasta e um, questa, eh, questo tema è al centro ad esempio di Materia Medica una, una sezione di Mangiare, il, il libro del 95 che è in qualche modo una specie di pre-post-poesia postpoesia è una categoria più tarda che uh, Jean-Marie Glaise utilizzerà a partire dalla fine degli anni 90 ecco Bordini l'anticipa uh, repertoriando in uh, materia medica uh, una serie di um, uh, lacerti uh, presi da un trattato scientifico di, di fine ottocento come poi faranno i uh, poeti di ricerca più avanti ecco perché correttamente Marco Giovenale ha parlato di uh, Carlo Bordini come dell'anello mancante tra uh, la um, neoavanguardia, quindi la poesia sperimentale degli anni 60 e 70 e la poesia, di ricerca, uh, degli anni, uh, la poesia di ricerca contemporanea di autori che negli anni 70 sono nati e che poi si sono formati evidentemente dagli anni 90 in poi anello mancante e non anello di congiunzione perché per un lungo periodo Bordini è effettivamente mancato al discorso sulla poesia contemporanea e ehm, proprio Marco Giovenale gli eh, tributa un, un evidente omaggio nel, nel suo il libro il paziente crede di essere che a materia medica è eh, in qualche modo vicino eh, debitore e eh, tornando alla polvere invece il tema della polvere è una, eh, un, un motivo ricorrente nell'opera di un altro m, autore di, di ricerca Gerardo Bortolotti eh, sin dai suoi esordi da tracce del 2008 arrivando poi a storie del pavimento più recente di una eh, decina d'anni dopo Ecco, potrebbe sembrare singolare che eh, nei costruttori di eh, vulcani mh, Bordini abbia voluto conservare due versioni di polvere: quella appunto pubblicata per empiria e una versione che Bordini stesso definisce alternativa. Um, le varianti ad una prima lettura del, dei due testi non sono eclatanti, fino ad un certo punto i due testi sembrano anzi essere perfettamente equivalenti. Uh, C'è poi una uh, marca di soglia, una A nel caso della prima versione, doti dell'alchimista nella seconda versione e a seguire delle variazioni. Il testo è stato già studiato, ad esempio, accuratamente da eh, Olivier Favier, che è un, uno storico e un traduttore eh, francese di eh, Carlo Bordini, e ehm, Favier lo ha eh, articolato, lo ha suddiviso in tre momenti. Io nella mia analisi ho cercato di enucleare più motivi che in questo poemetto ricorrono, ad esempio il motivo della perdita connessa al non sapere, il motivo del riposo connesso alla quiete, i detriti appunto che hanno sia un valore distruttivo che un valore... Ricostruttivo. E eh, poi c'è il tema della sfera, della pieghevolezza, della rotondità, a cui si accompagna il tema tipicamente bordigniano delle donne, c'è il tema del riciclo e c'è il tema del ristagno. Ancora una volta torna Pecoraro, perché Ristagno era il primo, se non ricordo male, il primo titolo dello stradone. E poi c'è la ripetizione. A questo punto i testi si uh, divaricano e ci sono due finali che Bordini ha più volte definito, uh, un finale tragico e un finale elegiaco. Ecco, nel primo finale che cosa accade? C'è una sorta di stand-by dell'Iolirico, dell un momento che potrebbe far pensare eh, in modo più tragico per l'appunto ad un suicidio e, eh, oppure semplicemente a una situazione di addormentamento, di, così, di sospensione. Perché poi Bordini ehm, eh, sceglie di apporre un altro finale e qual è questo finale? Eh, questo finale ehm, ha ehm, un, motivo, ehm, un motivo definito, ehm, cioè le macchine che erano già state introdotte nella prima versione di polvere, ma con una minor risonanza, con un minor risalto. Il motivo delle macchine è consegnato a una facile profezia, questo è il titolo e um, ecco, mh, riguardo alle macchine uh, penso che Bordini avesse uh, in mente uh, Leopardi non ne sono certa perché purtroppo non ho uh, potuto verificare questa uh, ascendenza diciamo, questa questa con, con l'autore però mh, a mio parere uh, c'è dietro questa idea bordiniana delle macchine uh, un Leopardi meno abusato diciamo Uh, intanto i Leopardi dell'Operetta dell Morale accade, eh, proposta, fatta dall'Accademia dei Sillografi, un'operetta del 1824, proprio dedicata all'età delle macchine e alla, agli automi. E poi ehm, ci sono, a mio parere, due pensieri dello Zibaldone, anche questi non troppo noti, non troppo citati. Uno è quello sulla, sulle invenzioni, eh, in cui Leopardi, parlando dell'aeronautica, e um, che è per Leopardi il pallone aerostatico e uh, della, um, del telegrafo um, che sono i pali a trasmissione meccanica quindi non propriamente quello che intendiamo noi però parlando di queste invenzioni si pone il problema delle macchine non tanto per uh, um, così riflettere sulla utilità avvenire delle invenzioni ma proprio per uh, ragionare sulla, ehm, come dire, sul rapporto tra desiderio e invenzione. Leopardi dice che è sciocca la domanda come facevano gli antichi senza le macchine, perché in mancanza dell'oggetto del desiderio, appunto, manca il desiderio stesso. Ehm, e c'è un, un altro pensiero dello Zibaldone in cui eh, Leopardi, parlando della polvere da sparo, dice che gli uomini si stanno trasformando in macchine. Ecco, nel finale eh, che Bordini definisce elegiaco, c'è in realtà un elemento eh, regressivo, perché le macchine, dice eh, Bordini, un giorno avranno fame e perciò saranno come noi. Che cosa succederà quindi? Che eh, le macchine appunto eh, acquisteranno la, eh, così, la facoltà eh, più tipicamente umana della necessità di nutrimento che già in mangiare però comportava l'uccisione di altre creature viventi quindi quello che Bordini chiama un finale elegiaco è in realtà ancora più tragico del finale cosiddetto tragico perché da una parte c'è il finale diciamo Um, con questa ipotesi di suicidio ma comunque c'è questo umanesimo uh, che ragiona, che riflette sulla uh, fragilità e proprio sulla friabilità, se vogliamo tornare all'immagine della polvere, del corpo e dell'esistenza dall'altra c'è questo transumanesimo o meglio la negazione del transumanesimo, per cui um, il tentativo di resistenza delle macchine è un tentativo fallito queste macchine avranno fame, saranno come noi Ecco, quindi il diorama, secondo me, l'immagine del diorama, eh, che è poi in qualche modo anche l'immagine che questo finale precede, cioè quella della cavalletta imprigionata sotto il vetro ci dà proprio questa, questa idea di eh, una profonda tragicità dell'esperienza dell e dell'esistenza mm, per scongiurare il disordine eh, l'io Lirico ci racconta di aver intrappolato la, questa cavalletta che, che saltava quindi la confusione geometrica, l'entropia viene in qualche modo arginata, frenata, co costretta ecco, all'orrore della, della vita L'unica alternativa potrebbe essere un altro orrore, un orrore ancora maggiore, quello statico della, della morte. Ed è un orrore che la poesia rende osservabile, mette sotto vetro, inscenando appunto questa vita imbalsamata come in un diorama, ripeto, uno screenshot del reale. Ecco la polvere del poemetto, eh, mi avvio a concludere, diventa quindi una sorta di correlativo oggettivo anomalo, una materia senza volto, un antioggetto, ecco, una patina che si deposita sulla superficie discorsiva, il contrario dell'identità, dell del volto, il contrario dell'io. Grazie. Grazie, grazie Gilda Policastro per questa lettura molto bella, che anticipa il suo saggio e in cui ecco, colpisce sia la, la, la capacità di spiegare come Bordini sia autore, hai usato l'aggettivo incongregabile che mi è piaciuto molto e che eh, eh, subito ripeto, e dallo dal lato opposto mh, però sia come dire, fulcro di una serie di riferimenti che gli vengono dalla tradizione, leopardi come spiegato e dall'altro eh, in senso proiettivo eh, nei confronti della poesia di eh, ricerca di eh, autori eh, più giovani. Eh, grazie ancora e eh, diamo adesso eh, volentieri la parola a Francesca Santucci. Buonasera, eh, grazie, grazie a Niccolò Scaffai che ha già anticipato l'oggetto di questo intervento, cioè le carte del fondo Bordini conservate eh, nell'archivio del centro Fortini. Eh, nel, nel 2017, quando a Bordini viene conferito il premio Pagliarani alla carriera, Cortellessa rileva una coincidenza curiosa. Eh, il premio viene assegnato a Bordini, al cantore dello smarrimento della giusta strada rivoluzionaria, come lo definisce Cortellessa, proprio il 6 novembre 2017, nel centenario della rivoluzione d'ottobre. Bordini è morto nella notte tra il 9 e il 10 novembre. Non è un centenario, ma è di nuovo un anniversario che consuona con la sua opera, perché i giorni dopo la sua morte i telegiornali ricordano il crollo del muro. E di maceria mi piacerebbe parlare ora, cioè di alcuni pezzi di ricambio, eh, di un repertorio che non si dà quale lettera inerte, ma è tutti i libri del futuro di Bordini. Se l'invenzione è etimologicamente rinvenimento e se, eh, cito Bordini, la polvere può essere recuperata, se tutto ciò che è devastato eh, può divenire rotondo. Il Centro Francofortini dell'Università di Siena ha dedicato un fondo a Bordini e lo scorso settembre ha acquisito l'interezza delle sue carte. È un lascito di dimensioni notevoli in fase di inventario che va dalle prime prove di scrittura dei vent'anni, quelle che precedono la, la militanza politica, fino alle ultimissime redatte al computer. È un lascito che comprende anche i carteggi con gli amici, i colleghi e i sodali di una vita. Uno tra tutti penso ad Attilio Lolini, un altro autore eh, cui il Centro Fortini ha dedicato un fondo personale, anche questa è una bella coincidenza. Eh, il fondo è uno strumento filologico decisivo per la lettura di un'opera che ha fatto della variante e dell'errore una funzione del vero e del palinsesto una sua trama organica e che ha ibridato i generi, assumendo che non esistessero più generi. Le carte si collocano tra lo zibaldone di pensieri e l'avant-testo, spesso senza soluzione di continuità tra le due cose. Eh, un esempio per tutti eh, è sia la genesi della poesia, fare di questo. È un testo in prosa scritto plausibilmente a fine anni Ottanta e solo in un secondo momento versificato e pubblicato nel 2008 in Sasso, il libro per Scheville. È un testo, in cui, un documento in cui troviamo eh, analisi, appunto, instaurazione e post-produzione in coesistenza. In una mail del eh, 17 marzo 2020, eh, sollecitato riguardo al recupero, di, al recupero tardo di fare di questo, Bordini risponde con altre sollecitazioni a se stesso, arrivando a una conclusione che è familiare a quanti conoscono la sua poesia di infaticabile variazione su tema. Parafrasando continuo, una poesia che fa dell'approssimazione, eh, proprio il suo valore fondante. Eh, leggo la mail. Mi chiedo, perché ho trasformato fare di questo in una poesia? Sono sicuro di averlo fatto perché come poesia potevo pubblicare quello scritto o comunque diffonderlo, mentre come testo sarebbe rimasto a casa mia. Altra domanda che mi pongo, perché è impossibile diffondere, condividere un lampo di illuminazione, una presa di coscienza e inoltre perché ho voluto condividerlo? In ogni caso penso che il testo originale fosse migliore della poesia. Eh, questo è un esempio del Bordini che torna ossessivamente su se stesso e che ricomincia da capo. Gli autocommenti di Bordini d'altra parte sono numerosi tra le carte e sono complementari all'opera stessa. Non c'è in Bordini distinzione tra autocommento, autoanalisi, eh, vita e opera. In Pericolo scrive eh, «Supponiamo che io stia dentro un racconto, un mio racconto, e lo potessi cambiare, e lo potessi cambiare e vivere una strana avventura, e che potessi vivere la mia vita cambiandola, come in un racconto. Supponiamo che io potessi cancellare un anno, come si cancella una frase». Se guardiamo la stagione che si apre a partire dal ciclo stilato di Strana Categoria, 1975 appunto, incontriamo il primo antico autocommento a questo libro all'interno di un carteggio. Franco Fortini, colpito dal libro di esordio di uno sconosciuto, gli scrive per sollevarne virtù e criticità. Bordini nel rispondere crea una copia della sua replica, il documento che vediamo è una copia, cioè Bordini ha battuto a macchina due volte questo testo perché voleva conservarlo, si è reso conto eh, di riflettere lì, di misurarsi lì con eh, alcuni nodi importanti e ne emergono due in particolare. Il primo è la dialettica tra descrizione e citazione delle cose, eh, retorica e trasparenza del linguaggio. Il secondo è l'ostensione del dubbio, dell'incertezza, quel sentimento di confusione che induce il ricorso alla poesia e che nel 99 gli fa ancora dire «sono contento di non capire le cose, vi sono cose che ignoro e sono contento». Leggo la lettera a Fortini. Caro Fortini, è giusto considerare la poesia come tale e non come mera propaganda o provocazione, altrimenti tanto varrebbe decidere di non fare poesia. Il problema per me in questo momento è stabilire come. Il problema che mi pongo da un po' di tempo è la poesia come citazione. Non mi va di descrivere nulla. Mi sembra che le cose debbano parlare da sole. Mi sento di citare le cose, di fare più che lo scrittore il trascrittore. Probabilmente perché non sono sicuro di nulla. Allora, la troppo rapida accettazione di convenzioni di cui lei parla è la scorciatoia con cui si cerca di sopperire a certezze che non si hanno, perché non ci sono, perché siamo in crisi, perché il movimento operaio rivoluzionario è in crisi. Ne nasce la retorica. Ma non si può parlare del dubbio come di uno stato d'animo. Bisogna gestirlo. Per me, il livello minimo attuale per gestire il dubbio è limitarsi a trascrivere. Riconosco che, quando vi sovrappongo delle idee, ne nasce la retorica. È un mio vecchio problema, derivante da una lunga, onesta, sbagliata militanza. Qui il discorso si allarga alla politica. La retorica letteraria di tutti i tipi ha il suo fondamento in una retorica politica. È pochi mesi dopo uh, aver scritto questa lettera, um, Carlo Bordini avrebbe iniziato a lavorare al romanzo di una vita, Memoria di un rivoluzionario timido, un romanzo che avrebbe iniziato appunto nel 1976 e che avrebbe scritto e riscritto eh, nel, corso, nel corso di un'esistenza. Carlo Bordini aveva un, un problema con i finali, aveva un problema con, con la sintesi, aveva un'attenzione particolare per, per i finali, ce lo ricordava anche prima eh, Gilda Policastro eh, per quanto riguarda il poemetto Polvere. E ha questa, questa particolare attenzione per il finale di strategia, eh, per il finale di pericolo, eh, aggiunge un secondo finale al finale di Gustavo dicendo eh, però io non sono soddisfatto della fine del romanzo. Inizia appunto a lavorare a memoria nel 76 e non lo abbandona fino in realtà all'ottobre 2020 quando è ancora intento alla riscrittura eh, della terza e ultima parte del finale eh, di memoria e quando poi nelle chiamate telefoniche inizia a dire eh, con un'ironia che conosciamo tutti eh, non riesco più a lavorare, riesco solo a pensare ma è comodo, posso farlo ovunque. Allora parliamo di inizi invece che di finali, è il 1976, Bordini viene da una militanza che è stata sogno ma è stata anche nascondiglio ed espiazione e uscire da quella militanza eh, in qualche modo ha significato anche una rinascita. Leggo eh, una, eh, una carta, un documento che si dà come la, la genesi, l'idea, l'inizio di memoria di un rivoluzionario timido. Oggi, 5 gennaio, mi è venuta l'idea di fare un romanzo. L'idea ce l'avevo da tempo, ma ora si è concretata un po'. L'idea mi è venuta andando al bar e a un certo punto è arrivato il padrone del bar, un tipo piuttosto simpatico, con un grosso lode in tutto abbottonato e un paio di grossi occhiali da motociclista. Era buffo, faceva tenerezza e ho pensato che mi sarebbe piaciuto conoscerlo. Farlo, ho poi pensato, avrebbe significato presentarmi al bar per quello che sono. Poi ho pensato che non l'avevo mai fatto, avevo paura che mi avrebbero disprezzato, avevo paura, mi vergognavo di presentarmi come un compagno, volevo vivere la mia vita nascosta e poi il desiderio che covava da un po' di tempo ma che in quest'ultimo periodo andava scoprendosi di fare una vita normale, di vivere, di avere soldi, di occuparmi di me stesso, di amare me stesso di comprarmi un letto nuovo e bello e di sistemare le questioni della macchina e insomma di non lasciarmi andare e di lavorare e di non pensare che dedicarmi a me stesso è tempo perso e la sensazione netta da parte mia di non esistere e il dirmi io non esisto quindi non posso amare e tutto questo e allora accorgermi che in fondo tutto il mio essere si riduceva a una cosa una sola cosa essere un compagno è l'unica cosa di cui posso scrivere, perché io, in vita mia, sono stato sempre e unicamente un compagno, anche quando non sapevo di esserlo, ma ero destinato a finire così. Eh, concluderei dando voce in realtà di nuovo a delle parole di Carlo, questa volta da, da un libro edito, cioè da Gustavo, eh, perché mi sembra che intercettino bene il lavoro, il dovere, il lavoro che ci aspetta al centrofortini, eh, dovere che eh, sentiamo sicuramente nei confronti del poeta, ma prima ancora dell'uomo, proprio quello di custodire, e riordinare e ricordare. Gustavo ricorda, egli è in un letto ed è tutto sudato, se stesse in un romanzo uscirebbe da una lunga malattia, invece si alza e va a prendersi un bicchiere d'acqua, Ora, egli ricorda tutto, ma i ricordi sono come tanti pezzettini colorati, come quelli che si usano per un caleidoscopio. Egli li conta e li riconosce tutti. I ricordi non sono ordinati, ma egli sa che col tempo si metteranno insieme e formeranno un arco, il portale di una chiesa, fatto di mosaici. Grazie. Grazie Francesca Santucci per il suo intervento per aver eh, fatto parlare con ecco le carte, ho fatto parlare Bordini attraverso le carte e qui il ringraziamento eh, non solo così eh, generale per il suo intervento, ma eh, anche parte mia specifico eh, a nome del, del centro Fortini per il lavoro che Santucci eh, ha fatto, sta facendo e eh, farà. Eh, ascoltiamo l'ultimo eh, intervento di eh, Guido Mazzoni a cui do con molto piacere la parola grazie chiama l'opera di ordini ama innanzitutto un gesto che è eh, il fondamento che Carlo ha scritto questo è una forma di nudità letteraria di iperverità la chiamava Carlo e nasce in primo luogo da un gesto di distruzione, da una tabula rasa. Il bersaglio originario di questa tabula rasa sono le convenzioni, a cominciare da quelli borghesi, che si ribella prima come militante trotschista e in seguito praticando la controcultura degli anni 70. Quando lascia la politica uno scrittore, poi, la prima convenzione contro cui si ribella è la letteratura. E l'autoritratto, incluso in difesa berlinese, si legge per me la parola letteratura è sempre stata sinonimo di qualcosa di odioso e di disprezzabile. Gordini sembrava estraneo a ogni tradizione letteraria, ma rifiutava anche, e lo ha fatto esplicitamente e ripetutamente, la tradizione dell'avanguardia. C'è un elemento anarchico e infantile nella sua opera, diffuso ovunque, nel boicottaggio delle regole ortografiche nell'amore per le costruzioni asimmetriche, nei passaggi bruschi, negli inizi che non aprono veramente, nelle chiuse che non aprono veramente. Ma il primo tratto anarchico e il più importante è che Bordini non sembra avere dei genitori letterari, se non lontani. Fra gli anni 50 e gli anni 60 contano per lui gli scrittori della generation, poi ha contato molto a Liner, che forse è il poeta da cui Bordini ha imparato di più, a cominciare dall'oscillazione caratteristica della sua opera tra i momenti iper sperimentali e i momenti lirici di un lirismo anche molto scoperto di cui Bordini non si vergogna mai. Un altro libro decisivo per lui è stato senz'altro Trasumanare e Organizzare di Pasolini che ha avuto un effetto liberatorio gli scrittori che ha amato sono molti da Dostoevsky a Kafka da Amelia Rosselli a Aldo Rosselli ma il punto essenziale è che non li ha imitati mai al massimo c'è molto Kafka in Gustavo. è difficile incontrare uno scrittore che abbia imitato così poco oltre alle convenzioni Bordini ha anche tutto quelle che per usare una grande parola leopardiana potremmo chiamare le illusioni l'illusione politica e rivoluzionaria in primo luogo da cui esce dopo anni di militanza totalizzante millenaristica e che retrospettivamente interpreta come un modo per sfuggire a se stesso e alla realtà, chiudendosi nella stanza dei giochi, di cui Luigi Simonetti ci parlava prima. Poi l'illusione antropologica, per così dire, la speranza, la speranza che gli esseri umani possano trascendere il loro irriducibile nucleo egoistico e aggressivo, che possano compiere, non uccidersi, non farsi troppo del male, non sfruttarsi, non confliggere, che la vita possa avere un senso e una forma di gentilezza al fondo. Ora, se il gesto di distruggere le convenzioni e convenzionalmente considerato di sinistra, il gesto di distruggere le illusioni vuol dire partito scrittori di destra. Uno dei più importanti tra i suoi articoli brevi si intitola proprio Gli scrittori di destra, e dice questo. Autori come Swift, Baudelaire, Dostoevsky, Pirandello, Selin, Ionesco, che non credono alle speranze umanistiche, democratiche, liberali, progressiste, socialiste, comuniste, che professano una visione nera degli esseri umani, della vita, della società, dei rapporti tra i sessi, hanno una chiaroveggenza che gli scrittori di sinistra non hanno. E Carlo diceva «Noi li ammiriamo perché, nonostante le nostre speranze di sinistra, sappiamo che hanno ragione». Dicono la verità. Con gli anni Bordini aveva sviluppato un'antropologia cupa, obsiana e soprattutto freudiana, che prende il posto della speranza utopica della perfettibilità umana che si accompagnava all'utopia rivoluzionaria. Negli aforismi che chiudono difesa berlinese si legge: Solo chi è disperato può dire la verità. La speranza confina spesso con la menzogna. La disperazione è l'unico metodo valido per guardare il reale. Carlo. Poi citava spesso in pubblico e in privato una frase bellissima di Aldo Rosselli che suona l'anima vola in cielo più leggera di, del credente perché non è oppressa dal peso della speranza. All'iperverità Bordini era arrivato, era arrivato lentamente ed era arrivato attraverso quella che in strana categoria chiama una discesa nei profondi di se stessi. L'origine era quel partire da sé, che è stato un tratto tipico nei movimenti degli anni 70, a cominciare da quello femminista, peraltro. Partire da sé, da un punto di vista letterario e anche esistenziale, può essere un gesto pericolosissimo, perché c'è il rischio che alla fine l'io, lasciato a se stesso, privato di maschere, sovrastrutture e direzioni, si riveli povero, si riveli convenzionale e pieno di falsa coscienza. Il caso di Bordini non è successo, non è successo non solo perché Bordini era una persona molto intelligente, ma non è successo anche perché il partire da sé è stato, nella, nella vita di Bordini, anche il punto di attacco della psicoanalisi. Il ruolo della psicoanalisi è stato decisivo per lui. Nella sua opera la psicoanalisi non è solo un insieme di temi, come spesso succede, è innanzitutto un dispositivo testuale, è una macchina semiotica, i suoi testi riprendono i movimenti tipici dell'esperienza analitica. Proprio come le sedute, le opere di Bordini sono fatte di tre livelli. C'è l'autobiografia, o come si diceva negli anni 70, il vissuto. Sopra l'autobiografia c'è la riflessione sulla vita propria e altrui. C'è un tratto saggistico, concettuale, che è tipico della psicoanalisi. Nelle sedute di analisi si costruiscono tante spiegazioni di sé, si inventano tanti concetti. E tante menzogne e sotto la biografia c'è una rete di materiali inconsci, preconsci, onirici o puramente casuali che emergono all'improvviso e mettono in crisi, magari, le spiegazioni che uno dà di sé. Della psicoanalisi Bordini riprende poi le tecniche, il rimuginare per esempio, le associazioni immediate e prima ancora riprende un'idea esposta in un altro scritto di poetica decisivo intitolata intitolato Poesia, l'unica che dica la verità. L'idea cioè che la letteratura non sia la trascrizione di qualcosa che già si conosce, ma sia il luogo nel quale emerge qualcosa che non si conosce ancora e che magari ci fa paura, che magari disapproviamo, proprio come dovrebbe succedere nel setting analitico. In una fase della sua opera Carlo ha scritto, partendo dalla registrazione della propria voce, secondo una tecnica che assomiglia, oltre che alla scrittura automatica surrealista, a quelle che succede nelle sedute di analisi, senza registratore, ovviamente. L'anima dell'ateo vola in cielo più leggera di quella del credente, dunque, perché non è oppressa dal peso della speranza. C'è da dire che la disperazione di Carlo era una disperazione temperata, era tagliata con qualcos'altro, come si dice, dei farmaci o delle droghe era tagliata con l'ironia, un'ironia al tempo stesso metafisica e bonaria, un'ironia romana, c'è cioè un tratto romano nell'opera di Carlo che il non romano coglie immediatamente perché lo ammira e non lo sa rifare, e, e, e, e, e oltre ad essere romana, questa ironia era anche romantica, nel senso che Friedrich Schlegel o Kierkegaard hanno questa formula, era l'ironia di chi vede la finitezza umana dall'alto e la mette in prospettiva. Quando parlava della propria morte, Carlo la paragonava o a un grande riposo, cioè il sasso, che poi viene titolato sasso, si dice esattamente questo, oppure la paragonava alle anestesie totali che aveva dovuto affrontare negli ultimi anni e diceva, in fondo io sotto anestesia ci sono stato bene, in fondo ci tornerei. Ecco, leggendolo o ascoltandolo, viene in mente una cosa che Lukács giovane eh, scrive in L'anima e le forme, poi meglio in Teoria del romanzo, cioè che l'ironia, in fondo l'ironia romantica, anche l'ironia romana, se volete, è l'autocorrezione della precarietà, tempera il senso tragico della precarietà, che è una costante dell'opera di Bordini, si pensi uno dei suoi capolavori, polvere, sono sempre un po' meno di quello che sono, anzi molto meno, polvere, ho perso molto, eccetera. L'ironia lo teneva a reparo da una deriva possibile da una deriva possibile di noi atei che non crediamo in niente, cioè il cinismo. Nella sua opera c'è qualcosa di disperato, ma insieme di bonario, c'è cioè un gesto di cortesia che bilancia la disperazione, l'antropologia cupa e che comunica una forma di saggezza superiore, indulgenza. Parlando di un regista che gli piaceva molto, Altman, Bordini scrive: Altman è bravo, ma è maligno, e questo gli impedisce di essere grande. Ecco, l'ironia dava a Carlo uno sguardo telescopico, uno sguardo dall'alto, alla fine sui poveri diavoli che siamo. E questo sguardo lo teneva al riparo dalla malignità, dal cinismo. e Io credo che la sua opera sia stata grande anche per questo. Grazie. Grazie, grazie anche a Guido Mazzoni che... Eh... Dire, ha messo a frutto una conoscenza, tutt'altro che superficiale, un'amicizia ecco, eh, profonda con, con Bordini, e, e l'ha messa a frutto però anche attraverso una altrettanto eh, profonda capacità di lettura di, eh, dei suoi testi. Eh, io ringrazio collettivamente i partecipanti alla, alla tavola rotonda e eh, ricordo che a eh, questo momento si può intervenire o eh, chiedendo la parola direttamente o scrivendo la vostra domanda o il vostro intervento nella chat e c'è già un primo eh, intervento, quello di Valentina Toschi che si è laureata sull'opera di Carlo Bordini all'Università di Siena e eh, le lascio volentieri la parola Grazie professore eh, in realtà mi volevo ricollegare al discorso fatto da Simonetti che credo abbia un'importanza un rilevante, eh, per cui esiste un legame fondamentale tra essere e scrivere, ed è vero, e non è una questione scontata soprattutto, eh, soprattutto a merito a quello che riguarda appunto la, la, la poesia, anche la prosa di Carlo, perché eh, la c'è un legame stretto tra autobiografia e poesia, e questo legame è necessario. Eh, la poesia di Carlo nasce soprattutto, innanzitutto come riflusso, eh, riflusso e anche come diciamo, disillusione che eh, può essere definita eh, ideologica, politica, eh, se andiamo a prendere soprattutto Strana Categoria, che è la prima opera pubblicata da Carlo nel 1975, ma al tema della disillusione politica si legano altri temi come appunto il, la disillusione erotico-sentimentale, quella sociale, quindi appunto quella linguistica. Eh, parlo soprattutto della decostruzione linguistica e quando, quindi anche al rifiuto di cui parlava il professor Mazzoni, quindi il rifiuto della forma. Eh, ma eh, credo soprattutto che sia fondamentale anche eh, eh, una domanda che Carlo si ha posto, che Bordini si è posto. Eh, e cioè eh, come si può essere classici oggi eh, come possiamo dire qualcosa di nuovo cioè di fronte alla moltiplicazione delle esperienze globali ma anche di fronte ai fallimenti che sono sia collettivi che personali come possiamo raggiungere una nuova sintesi quindi io credo che eh, il problema che stia alla base di tutta l'opera di Carlo e che fa anche da collante dall'inizio alla fine cioè dalla prima raccolta fino all'ultima è proprio un problema di organicità cioè di ricerca di organicità e eh, questa organicità per Carlo coincide eh, con una petizione di principio eh, che Berardinelli stesso aveva già fatto notare in un articolo del 25 agosto del 2010 eh, pubblicato per il foglio quotidiano in cui dice che Bordini scrive come se niente fosse stato scritto, e è un ricominciare costante da capo quindi non crede eh, Bordini non crede che esista una redenzione, nemmeno un'epifania chiarificatrice, non crede che eh, il nuovo coincide con, questo, eh, incessante, eh, con questa incessante penetrazione nell'ordine delle cose, dell'animo umano, del linguaggio, e quindi credo che sia fondamentale anche quello che ci ha fatto notare Francesca Santucci e la stessa di eh, Castro, in cui ci ha fatto notare anche questo legame che non è Um, ingenuo, legamo um, tra Bordini e un autore anche come Leopardi cioè, uh, Bordini è uno scrittore lucido uh, come lo è stato Giacomo Leopardi proprio nel momento in cui decide di scrivere e di descrivere le cose come stanno, senza retorica e nel momento in cui decide di chiamare le cose con il loro nome quindi credo che uh, anche questa domanda meriti insomma, di, di essere messa in luce e chiedersi uh, cioè, eh, capire perché Bordini si sia posto per primo eh, la domanda del come si faccia a superare il passato, perciò mh, vabbè, mh, questo ringrazio, ringrazio tutti e ringrazio Simonetti, Cortellessa, Policastro e anche Santuccia e il Professor Mazzoni per i loro interventi e niente, volevo sapere soltanto se nel caso avessero una, una risposta se potessero delucidare anche questo aspetto, grazie. Eh, grazie, a Tina Toschi, per questo intervento molto ricco e articolato che ha chiamato in causa ricollegandosi eh, eh, ai vari interventi e quindi se, eh, se qualcuno dei partecipanti al seminario, alla tavola rotonda vuole eh, commentare o replicare, la facoltà, vedo che Gianluigi Simonetti ha acceso lo schermo, gli do la parola. Sì, grazie, no, soltanto una cosa, poi altri magari aggiungeranno magari anche cose più importanti. Io semplicemente notavo, ascoltando Valentina Toschi, che riflettevo sul fatto che in realtà è una domanda questa che diceva eh, lei, applicandola a Carlo Bordini, che secondo me è una domanda che molti si sono posti nella generazione di Carlo e eh, anche nel luogo fisico in cui Carlo scriveva. Cioè è una domanda che attraversa tutta la cosiddetta scuola romana negli anni 70, questa del rapporto col passato, e della poesia del presente non che Carlo fosse interno in maniera organica a questa scuola non era organico a nessuna scuola però fa parte secondo me di quell'ambiente di quel gruppo che questa domanda se le posta e se penso alle sue prime cose secondo me sarà una categoria anche da fondo l'antologia che ha curato con Antonio Veneziani Ecco, quelle sono opere che secondo me vanno anche inserite in quel contesto storico, tra le altre cose, cioè come possibile tentativo di risposta a quella che sembrava in quegli anni e negli anni precedenti una sorta di interruzione, di pausa nella storia della poesia del Novecento, da cui non si sapeva bene come ripartire. E, e alcuni come Carlo, e in particolare alcuni a Roma, come Carlo, mi pare che abbiano interpretato. La poesia anche in questo modo, cioè come qualcosa che, che in realtà c'è sempre, da cui, può, da cui si può ripartire anche da zero, eh, senza patri, senza nonni, cioè senza genealogie letterarie, partendo magari dalla forma diario, che era una forma importante per Bordini e che era anche quello che probabilmente eh, apprezzava in alcuni dei quasi modelli di cui parlava prima Guido, prima Guido per esempio parlava di Trasumanare e Organizzare, anche Trasumanare e Organizzare è una raccolta che è a Roma nel 71, negli anni immediatamente precedenti, ricominciava a fare poesia, a scrivere poesia, a proporre poesia su una base eh, molto più precaria, molto più mh, corriva anche, veramente corriva, eh, e del resto in una, in, nel suo bellissimo saggio su Pasolini, Bordini lo dice, eh, all'opera all di Pasolini manca qualcosa, manca eh, come dire, una, una sincerità totale, bisognerebbe surrogare il diario, con di più di diario. Insomma, eh, credo che sia una domanda di Carlo quella, ma anche una domanda della, della sua generazione e dei poeti che stavano intorno a lui quando ha cominciato a pubblicare, e che quindi. Mh, c'è una risposta personale a un problema, in realtà, che non era solo di Carlo, e che però lo risposta in maniera molto personale. Grazie, Andrea Luigi Simonetti, per questo commento. Forse anche gli altri partecipanti che ecco, vogliono intervenire. Vedo Andrea Cortellessa, prego. Grazie. Ma eh, sì, eh, la questione de, de la, della tradizione eh, è posta dall'opera di Bordini in maniera molto diversa da quella a cui siamo abituati e credo anche abbastanza diversa da quella della scuola romana di cui parlava adesso Luigi. È una scuola, se ho capito bene i riferimenti diciamo, impliciti nel suo discorso, quella diciamo di Brasci, Prato Pagano, alla quale sicuramente Carlo è stato vicino, per esempio nel caso di, di, di strategia, ha chiesto a Claudio Damiani di, di, di scrivergli la prefazione. Eh, ma ehm, Si trattava in realtà quegli autori davvero di un'ipostasi classicista, cioè a dire di un fare tabula rasa del passato, del passato recente, eh, fatto appunto negli anni 70 di impegno politico e di sperimentazione formale, eh, per raggiungere però un can antico, per raggiungere modelli eterni, per raggiungere livelli assoluti. In caso di Bordini mi sembra diverso, se non altro... È stato e si è professato un outsider, non ci scordiamo appunto che lui esordisce tardivamente in letteratura come eh, attività seconda. Poi la, la, la lettura, l'esperienza le di lettura sicuramente avevano accompagnato la, la, sua, la sua vita di militante politico, ma nessun tentativo di eh, invece accedere alla dimensione della letteratura in prima persona c'era stato in quel periodo. Arriva alla poesia, arriva alla scrittura Bordini con la stessa mh, improvvisazione, torno su questa categoria così complessa, se, se ci pensiamo bene, che una volta Bernardo Bertolucci eh, ha attribuito a, eh, a Pasolini. E Pasolini era il contrario di uno spontaneo, era il contrario di un, di un primitivo, però scelse appunto un'attività, scelse una, una tecnica, quella del cinema, che gli era completamente estranea, se non in qualità appunto di spettatore, non di eh, autore in prima persona. Per cui raccontava Bertolucci in quell'occasione, è come se eh, ogni colpo di manovella che dava eh, Pasolini ad Accattone fosse il primo colpo di manovella della storia del cinema. Ora, questo effetto è appunto un effetto eh, attentamente voluto, è un effetto costruito, è una primitività costruita e quindi un primitivismo. Questa è un'eredità delle avanguardie storiche. Ha molto ragione Guido Mazzone all'evocare Apollinaire. Ha molto ragione per Apollinaire sia per quella congiunzione diciamo, di eh, sperimentazione e lirismo esposto, ma anche per esempio eh, per la congiunzione di eh, una, una profondissima cultura, una compiaciuta cultura, un collezionismo culturale e invece un esibito primitivismo. Una, un una, una, voler attingere a diciamo, delle energie profonde che sono prima della tradizione sono al di là e prima della tradizione eh, il tratto pasoliniano di, di, di Bordini è proprio questo secondo me cioè quello appunto di un ricercare una, una condizione di primarietà una condizione di sorgività che tuttavia si sa benissimo si è perfettamente consapevoli che eh, ci è estranea nella realtà eh, all'altezza della metà degli anni 70, questa condizione non poteva che essere appunto, artificiale, non poteva che essere seconda. Eh, questo però appunto, con uh, quel candore, questo forse è il termine che va impiegato per Bordini, eh, con quella um, volontà appunto, di eh, opporsi a, a, alle, facili, alle facili soluzioni del cinismo eh, di cui parlava Guido, e ehm, Gli consente appunto eh, di sottrarsi anche a quell'affettazione, a quella stupefazione, a quella esibita ehm, eh, verginità eh, e a quell'esibito candore che appartengono appunto alla scuola romana suscitata. Questo fa appunto di Boudini uno strano animale, insomma qualcosa che, che ha... Che ha, che ha al proprio interno tante esperienze diverse, tante anime diverse. Quello che mi sentirei discutere appunto, è appunto l'intento classicistico, questo mi sembra davvero l'ultima delle sue preoccupazioni, anzi probabilmente quella lettera a Fortini che ha citato, ha citato Santucci prima è molto interessante, eh, probabilmente è proprio il vero, ehm, il vero idolo polemico di, di, di Carlo, è proprio il classicismo inteso come lo, come lo intendeva storicamente Fortini, cioè evidenziando appunto l'etimologia della parola classe, no? cioè uno stile delle persone che hanno e che possiedono la tradizione. Ecco, la tradizione invece è qualcosa di, eh, di non posseduto, è qualcosa di estraneo, è qualcosa che al massimo possiamo rapinare, possiamo, possiamo rubare eh, no? di notte eh, come, come dei ladri eh, e possiamo appunto semplicemente eh, invidiare un po' come un po' come in quella scena del, del, del, dell'effetto notte di Truffaut, vi ricordate quando appunto eh, Jean-Pierre Léo, eh, l'avatar di, di Truffaut, racconta di quando eh, guarda in un negozio le, le fotografie di, de, de, de, dei film, eh, le foto di scena di, di, di, del quarto potere di Citizen Kane, di Orson Welles e decide di rubarle appunto, perché l'unico rapporto con quella tradizione, l'unico rapporto con, quella, con quel canone non è altro che appunto di conflitto, di invidia e di eh, desiderio, eh, desiderio per qualcosa che in realtà non ci appartiene e non ci apparterrà mai. Sono d'accordo, il problema è che non mi riferivo in realtà però a Bracci e a Prato Pagano, e effettivamente lì i modelli ci sono, modelli classici, mh, eh, noti, no, io mi riferivo in realtà, però anche più spostati sugli anni Ottanta, io, io mi riferivo invece a quello che avevo detto, cioè per quello citavo appunto dal fondo e trasumare organizzare, mi riferivo invece a una generazione più legata agli anni 70 a Roma, a un clima più legato agli anni 70, alla prima metà degli anni 70 a Roma, quindi mi riferivo a Pasolini e trasumare organizzare, a Lolini, alla prima Patrizia Cavalli, ecco per quegli autori mi sembra che si ponesse in quei termini che poi ha detto Andrea, il problema di un rapporto con la tradizione senza genealogie e senza modelli, neanche i modelli che poi sarebbero stati presenti in Braci e Prato Pagano, solo per, per chiarire questo equivoco, no, questo punto. E sono invece d'accordo con tutto quello che ha detto poi Andrea. Semplicemente io non mi riferivo in realtà a quel mondo ma a quell'altro grazie a eh, Gianluigi Simonetti. Eh, ricordo a tutti i partecipanti che eh, se può intervenire in chat scrivendo che si vuol prendere la parola o eh, direttamente scrivendo la propria, la propria eh, domanda. Eh, Gilda Policastro, prego. Eh, sì, eh, Valentina Toschi parlava, se non sbaglio, di sintesi, quindi mi è venuto in mente il titolo di un breve saggio di poetica che Carlo Bordini ha pubblicato su, su un numero dell'Ulisse uscito lo scorso anno, Essere saggi non basta, occorre una nuova sintesi e la sintesi di cui Carlo Bordini parla in questo saggio è quel difficile bilanciamento tra, eh, dice, il modo eh, disincantato di guardare la realtà quindi la disillusione di cui parlava Mazzoni e la capacità di guardare dentro se stessi è interessante questo saggio perché Bordini si smarca sia dalla retorica dell'antagonismo e quindi parte col raccontare una... Un festival colombiano in cui c'era il, il poeta eh, acclamatissimo dalla folla che leggeva una poesia su Ceguevara cuor di leone e eh, dice bordini eh, legge un poeta performativo e tutti applaudono e eh, arriva un grande poeta e nessuno se ne accorge da questo episodio da questo aneddoto partono poi una serie di domande di, di interrogativi eh, tipicamente bordiniani eh, da finto in gemo quel candore di cui parlava Cortellessa è un finto candore perché l'intelligenza di, di Carlo Bordini è sopraffina ed è tanto più acuta quanto più dissimulata e eh, dice eh, eh, questo è l'interesse che ho negli ultimi anni ovvero bilanciare questo sguardo sulla realtà e questo sguardo eh, dentro eh, se stessi ci sono una serie di domande che mi pongo perché in questo momento storico il mondo rotolando verso l'autodistruzione perché non siamo stati capaci di fermare le cose perché abbiamo sempre perso perché comandano i peggiori o oh, è sicuro che noi siamo migliori degli altri ecco questa è l'ironia più eh, tipicamente eh, bordiniana poi eh, rievoca il, il suo passato trotschista e dice appunto di essere stato trotschista perché attratto dalla sconfitta e perché l'adesione a questo movimento gli permetteva di vivere fuori dalla realtà non è una consapevolezza piacevole, chiude così, ma è necessaria, se la poesia vuole dare consapevolezza, deve andare oltre tutte le retoriche, guardarsi a fondo. Ecco, mi piaceva eh, citarlo, mi piaceva rispondere a Valentina in qualche modo con le parole di, di, di, di Carlo. Grazie. Eh, non so se anche. Eh... Mazzoni vuole partecipare a questo eh, che è un secondo tab? Diciamo, prego, io sono. Sono beh, è nata una, una, una bella discussione, in cui in realtà le, le posizioni sono, sono molto vicine. Sulla sulla sostanza, mi sembra che concordiamo tutti. A me, mi, mi, ecco, eh, è importante sottolineare che quando quel gesto di tabula rasa, Valentina Toschi citava Beratinelli, eh, Andrea Cortellessa ha ripreso il discorso, eh, quella, quella tabula rasa che è stata un, un gesto generazionale nel corso degli anni '70, in, in, tutta, in tutti gli ambienti poetici italiani, in particolare a Roma, quel eh, gesto di tabula rasa in molti casi ha in diversi casi ha portato ad un ritorno a posizioni classicistiche. Eh, nel caso di Carlo, eh, il classicismo non è mai stato diciamo, nel, nel, nel, nell'orbita mentale letteraria di, di, di Bordini, che è veramente l'antitesi del classicista. Se il classicista, come dice Valéry, è colui che guarda indietro, Bordini non ha mai guardato indietro. Il suo rapporto con la tradizione è un rapporto di, di rottura addirittura di, di, di disinteresse in molti casi, nel senso che eh, legge i suoi autori ma non li imita mai. Eh, nel caso di Bordini la tabula rasa è stata veramente una tabula rasa, cioè la, uno degli aspetti straordinari della scrittura di Bordini è il fatto che eh, il suo, la, la qualità della sua voce, il suo modo di prendere la parola, il suo modo di costruire un'autobiografia eh, è un modo... È un modo assolutamente sorgivo, sorgivo di una persona intelligente che ha una cultura politica, eh, filosofica in senso ampio, eh, che ad un certo momento mette a frutto, eh, senza passare dalla mediazione letteraria, e, e, e reinventando una mediazione letteraria, quasi ex novo. Eh, D'accordo sull'aspetto del, del candore. Eh, aggiungerei l'aspetto della timidezza, cioè straordinario il titolo memoria di un rivoluzionario timido, cioè Victor Serge con la timidezza, e d'accordo sul fatto che il candore, la timidezza, la, la timidezza era reale, eh, il, candore, il candore, il gesto di fare l'idiota, il gesto tra, tra Dostoevsky e il teatro dell'assurdo, c'era anche una componente di, di letteratura dell'assurdo in, in Carlo. Uh, questo, questo gesto è un gesto di straniamento, è, è, è un, un, un gesto tipico di, di Carlo. Per esempio uh, in molti dei suoi testi, poesie, testi in prosa, si trovano racconti di, trovano racconti di aneddoti che permettono a Carlo di eh, pensare per la prima volta a un problema politico o, o esistenziale fondamentale che tante volte è stato posto e che attraverso lo sguardo ingenuo di chi ci arriva da, da, dall'exemplum che ha davanti viene completamente riformulato. Ecco, questo, questo, eh, questa um, in, retorica del, del candore, dell'ingenuità, era un dispositivo di estraniamento che Carlo usava spessissimo. Grazie, grazie Guido. Eh, mentre eventualmente eh, maturano altri interventi, leggo eh, il commento di Claudio Orlandi. Intervetti molto belli, pare di vedere il viso di Carlo mentre ci ascolta in silenzio, con questo viso calmo e presente nel presente. Un grazie particolare ad Andrea per aver mostrato la foto di Carlo in quella serata al Policlinico che naturalmente mi ha commosso, Carlo è ancora molto vicino. Una domanda di Tommaso Ghezzi, che ugualmente leggo, per Andrea Cortellessa. È possibile che la sostituzione? Del trattino singolo con il doppio trattino per indicare l'accapo in strategia, oltre che per evocare il simbolo matematico dell'uguale, rimandi al segno elementare che nella scuola primaria viene insegnato ai bambini proprio per incidere il troncamento delle parole durante i dettati. Questo aderirebbe con quell'infantilismo che, specularmente alla sapienza senile, secondo l'antinomia a cui si riferiva Simonetti, nel suo intervento va a comporre la poetica di Bordini. È una bella idea, perché per, ehm, oltre al tratto infantile no, di cui parlava Gigi, che poi è stato ripreso un po' da tutti gli interventi, c'è anche molto un tratto, eh, questa è un'ambivalenza psichica Masochismo lieve, diciamo, eh, un tratto invece, un tratto insegnante perché, perché Carlo è stato, è stato anche questo, diciamo, è stato ricercatore all'università. Ma comunque ha insegnato e tra l'altro ricordava con molta con molto piacere i suoi insegnanti. Per breve tempo ebbe come insegnante d'inglese appunto un personaggio che. che si è antipodi e lo è da molti punti di vista come Giorgio Manganelli eh, ma al di là di questo appunto questo, questo elemento diciamo pedagogico e, e mastiga, mast, mastigoforo eh, potrebbe, potrebbe benissimo essere parte dell'ispirazione di quel segno di quel segno doppio eh, c'è anche un elemento appunto se vogliamo appunto nel mimare, eh, nel mimare la scrittura scrittura appunto primaria, eh, c'è anche l'elemento regressivo di Walzer, no? dei, dei temi scolastici di Walzer, Walzer credo che potesse essere un altro suo autore, ma su questo non ho informazioni, eh, cioè l'idea appunto che eh, si possa regredire non solo sintatticamente e eh, ortograficamente, ma proprio ecco questo è un forse un, è un, tutto questo discorso che abbiamo fatto oggi manca un po' lo accennava Guido nel discorso sulla psicanalisi ehm, un altro elemento che secondo me è tra i più affascinanti in assoluto di Carlo e cioè eh, l'attrazione e l'attenzione per il mondo del disagio, del disagio mentale eh, quel libro che, che ritrova prima Simonetti eh, dal fondo è un libro straordinario unico è stato anche ripubblicato relativamente di recente dall'editore Avagliano ed è un, oltre ad essere un documento abbastanza appunto, straordinario del tempo in cui venne redatto come dire è una torna tornasole dell'attrazione che aveva Carlo appunto per le, persone, eh, per le persone che si trovavano dal punto di vista mentale e che si trovavano più che in una condizione di alterazione totale psicotica è una condizione di borderline, cioè di camminare sul ciglio, eh, sul ciglio della catastrofe. Ecco, questo elemento del pericolo, no? del rischio, eh, della vicinanza al tremendo, come, come la chiamava Emily Dickinson e la traduceva Amelia Rosselli, eh, è uno dei, degli aspetti, proprio dal punto di vista tematico, più, più affascinanti, soprattutto della sua narrativa. Ecco, per esempio, un libro come Gustavo, mh, effettivamente è una... È un, è, un libro, è un libro abbastanza unico nella nostra, nella nostra tradizione. E non sono molti gli che hanno insistito così a lungo e con tanta, e con tanta continuità e con tanta capacità, di, di, con tanta sensibilità di penetrazione nel mondo lì, perché è un mondo che facilmente appunto diventa uno stereotipo romantico, diventa facilmente uno stereotipo, una posa. E questo non era per, per Carlo. Um, ci si potrebbe chiedere, e qui però appunto una domanda di quelle radicali, fino a che punto Carlo non fosse anche appunto un rispecchiamento, eh, cioè appunto per quella dimensione di mh, disturbo, come ecco, definirei così, che le memorie di un rivoluzionario timido tematizzano a lungo, ma più che tematizzarlo, lo performano appunto con tutta quella fenomenologia del dell'errore, dell dell'apsus appunto di cui, di cui accennavo eh, Carlo una persona particolare ma per come l'ho conosciuto io non bene quanto altri che hanno parlato oggi non era affetto da particolari disturbi di questo tipo eh, però forse mh, intuiva o, o magari si augurava che quella alterità, che quella differenza se fosse un territorio contiguo a quello della poesia e mi rendo conto che sto toccando diciamo, un argomento e anche come dire, percorrendo un territorio molto srucciolevole, però questo era molto presente nella, nella volontà e nel mondo letterario perché poi è finito per essere anche quello eh, di, Carlo, di Carlo Grazie Andrea se posso, prego, perdonatemi, prego. vorrei, vorrei eh, così inserirmi nella lettera che, eh, che, che Bordini invia a Fortini. Eh, C'è lo stesso segno eh, di uguale per andare a capo, eh, segno che in realtà non compare nelle carte più tarde, quelle diciamo degli anni Ottanta, Ehm, è possibile che fosse proprio un uso di Carlo attorno appunto negli anni 70 e primi 80 considerando che eh, appunto strategia viene pubblicato nell'81. Ehm, è vero anche che almeno per quanto emerge dalle carte chiaramente e Carlo aveva anche una maniacale, una maniacale intenzione di eh, trascrizione fedele di tutto quello che trovava sulle carte ehm, per esempio in Sasso ci sono molte poesie che riportano anche gli appunti a matita che lui aveva eh, inserito sulle carte ci sono delle poesie eh, che per esempio in, in alcuni versi, eh, ora eh, vado a memoria, eh, dicono mettere questo in corsivo che era chiaramente un appunto, una glossa eh, di Carlo a, a, al testo, e che viene però in fase di stampa riportata identica così come si trovava sulla carta. Questo solo per aggiungere qualcosa, non per chiaramente per, per dare um, la verità definitiva, quello sarebbe impossibile. Ehm, sì, non voglio monopolizzare con questa storia del trattino, però è molto giusto quello che diceva adesso Francesco, Aggiungo un altro elemento, appunto, che mh, questa, eh, questo scrupolo, questo zelo quasi appunto da eh, documentarista, eh, come si diceva documentalista, eh, non, non, non scordiamoci appunto la, la, la raccolta documento del, della, della maglia Rossella degli anni 70, eh, probabilmente derivava sempre da un'idea di eh, appunto, di eh, non necessariamente di incolti o di, semi, o di semi analfabeti, ma comunque di personaggi estranei, di marginali. Ecco, questo quest elemento del margine, questo, questo luogo fuori dalla, dalla cultura, dalla cultura letteraria in particolare che gli interessava, era qualcosa che andava travasato dentro alla letteratura stessa e probabilmente quella lettera che, che tu hai mostrato è del 75, cioè appunto del suo inizio proprio, no? di questo inizio un po', un po' mitico, ma anche vero, insomma, di, di attività di scrittura. Eh, è come se Strategia utilizzasse, adesso forse sto esagerando, ma insomma utilizzasse il, il proprio stesso uso scrivendi ipercorrettorio e appunto vagamente scolastico, primitivo, di questo famoso trattino doppio, eh, per però introdurlo all'interno di un testo letterario con tutti i crismi e con tutta anche la malizia che, che, che in qualche misura mostra la strategia eh, cioè trattando la sua stessa ingenuità come un materiale e non sono tanti gli scrittori che hanno eh, questa possibilità per via della loro diciamo, doppia vita, cioè questa malizia, questa lucidità grazie chiedo se ci sono altri interventi G. Simonetti, se non ci, sono, non ci sono altri interventi, perché per, se, per ora no, prego. Semplicemente perché credo che forse possiamo concludere questa parte del dibattito, perlomeno. Um, possiamo concludere forse um, immaginando che chi um, si occuperà della poesia di Bordini in futuro, chi la studierà da vicino, credo che dovrà da un lato uh, così, analizzarla in sé, dall'altro credo che abbia però spazio per collocarla anche nel suo periodo storico. Nel senso che è vero che è una poesia senza padri, senza genealogie, come abbiamo detto ripetutamente, però non è una poesia isolata nel momento in cui appare. Tra il 71 di Trasunare e Organizzare, l'81 di amprop della Rosselli, eh, accanto alle mie poesie non campionando il mondo, accanto a Lolini, che forse è quello che per certi versi sogna di più, eh, tra Dal fondo e Gli che brucia come antologie, o Valori d'uso, più che bracci e Prato Pagano a più direi valori d'uso fra le riviste romane di poesia di quel periodo. Eh, ecco, sono um, autori e testi che dialogano tra loro sono tutti diversi l'uno dall'altro, perché è chiaro che non è, non è lo stesso tipo di poesia, quella di strana categoria, quella di eh, trasformare e Organizzarlo, le mie poesie, cambieranno il Mondo, Notizie della Necropoli. Sono, sono tutte poesie diverse, però sono tutti tentativi di rispondere a uno stesso blocco di problemi e, e, e in una direzione eh, simile, anche se non uguale. Ecco, credo che da un lato bisogna rastricizzare questa, questa fase della poesia italiana e questo luogo anche della poesia italiana, perché c'è in questo caso storia e geografia anche, e, e dall'altro poi però anche valorizzare il modo eh, in cui Carlo ha risposto a questo problema che non era solo suo, la sua risposta che invece è solo sua secondo me è stata particolarmente brillante, è stata particolarmente incisiva ed è destinata a restare. Io rapidissimamente su, su questo punto, che è molto interessante e cruciale, eh, sono d'accordo con quello che ha detto eh, Gianluigi Simonetti e eh, volevo aggiungere questo, a partire anche dal documento che ci ha mostrato Francesca Santucci, eh, la lettera a Fortini e il commento che mi ha fatto. Eh, a, a metà degli anni 70... Eh, c'era in, in Carlo un, un forte elemento anche di contrapposizione generazionale. Eh, la lettera a Fortini eh, ha delle armoniche meno aggressive, però, che, che, che fanno sistema con un saggio importantissimo, che, un intervento importantissimo che Carlo scrive in quel periodo, che è eh, l'intervento scritto pochi mesi dopo la morte di Pasolini che è veramente uh, l'inizio probabilmente delle memorie di un rivoluzionario timido, dell'idea delle memorie di un rivoluzionario timido, incentrata sull'idea che l'intellettuale impegnato, tutti gli intellettuali impegnati, Pasolini, pure Pasolini, che eh, comunque era quello che più aveva sfiorato eh, la, la vita reale secondo Bordini senza avere il coraggio di parlarne veramente in modo aperto c'è da dire che Bordini non conosceva poteva conoscere Petrolio ancora sarebbe stato forse il testo più vicino a, a quel tipo di, di letteratura che, cui, cui Bordini pensava anche se con tutto l'apparato allegorico di, di Petrolio non, non, non avrebbe incontrato probabilmente il favore di Bordini in quel momento però ecco, c'era la, la, la volontà di, eh, che poi era generazionale, di eh, costruire una forma di presa di parola eh, priva di quel, di quel gesto di ritratto in piedi, eh, di, di statue equestre che Carlo trovava in Pasolini e senza dirlo probabilmente anche in Fortini. Ecco, in questo c'è un elemento generazionale eh, che fa sistema con gesti simili che quella generazione compie da, eh, per dire, un autore che, che va per un'altra strada, eh, bellezza di, eh, il mare di soggettività perlustrando, ecco. C'è un quest'area di famiglia. Bordini la interpreta in tutt'altro modo, però eh, questa, questa somiglianza epocale rimane. Grazie, grazie Guido. Vedo che anche Gilda Policastro eh, ha acceso lo schermo. Prego, Gilda. Sì, eh, una, così, una, una speranza e un invito che faccio appunto ai, ai lettori prossimi Venturi di Bordini è di contestualizzarlo e non retrodatarlo troppo perché io lo sento molto più contemporaneo della mia generazione piuttosto che delle, delle precedenti e non a caso la... La riscoperta di un autore così importante è passata attraverso gli autori della, della cosiddetta area di ricerca. Eh, Marco Giovenale, che citavo prima, ha parlato correttamente del, del loose writing di, di Carlo Bordini, della scrittura a perdere, di questa scrittura lasca, che ha intercettato assai precocemente, come dicevo prima, già da materia medica, questa inedita possibilità della poesia contemporanea di eh, essere, di farsi scrittura anomala rispetto alla poesia di tradizione. Carlo viola i confini eh, di genere, scrive mh, poesie che hanno, come lui stesso dice, più prosa dentro rispetto alle stesse prose e viceversa, quindi questa ibridazione, sono un ibrido, eh, dice, dice di sé, è eh, ciò che, che lo avvicina eh, alla eh, cosiddetta area di ricerca, alla poesia più sperimentale dei, dei, nostri, dei nostri anni. Quando, appunto, in materia medica campiona una, una, un trattato di, eh, di omeopatia di, di fine Ottocento eh, sui guasti del corpo, sulla. Sulla, mh, sulle forme di degradazione, di forme ehm, che, che conseguono stati di malattia fisica o di alterazione psichica, ecco già un poeta di, di ricerca e un post un autore di post poesia, come dicevo prima, prima ancora che Glaise e, e gli autori francesi arrivino a teorizzare questa categoria. Quindi Carlo nostro contemporaneo. Grazie. Eh, prima di eh, concludere, se non ci sono altre domande, eh, darei volentieri eh, la parola alla poetessa Mirahara, eh, la moglie di Carlo Bordini, che se vuole può accendere il microfono e eh, intervenire. Buonasera. Io voglio eh, congratulare l'Università di Siena, Guido Mazzoni e gli altri relatori mentre vi ascoltavo ehm, ho scritto un brevissimo testo che vorrei leggere che è così anche più facile essendo in italiano non nella mia lingua madre. Carlo è stato uno scrittore eccezionale la nostra vita è infantile, ma così abbiamo vissuto Fragilità. posso dire che non sono stata soltanto io a crescere dentro la nostra casa ma anche lui si può crescere l'anzianità cresce con la poesia la la poesia imperfetta la nostra differenza di età è un gesto poetico ma anche il fatto che ha liberato la mia vita e per lui la maniera di invecchiare ansia dentro una stanza stessa. grazie grazie mira per eh, questo testo per questa eh, ricordo questa testimonianza e saluto e ringrazio anche Silvia portini la sorella di Carlo che è qui con noi e che, ha, e che ci ha ringraziato in in chat. Eh, credo che sia il momento di, eh, di salutarci. Eh, ringrazio le nostre ospiti, e, e i nostri ospiti, tutti i partecipanti. Ringrazio eh, Mirahara per il suo intervento finale e eh, Silvia Bordini. E vi do appuntamento alla settimana prossima, cioè a eh, giovedì 10 dicembre, con il prossimo incontro di Extrema Razio eh, con Carlo Ginsburg e eh, Bruce Lincoln. E auguro a tutte e a tutti una buona serata.